Allora che cosa sta succedendo? Che cosa sta succedendo a questo nostro amato pianeta e a questa nostra civiltà che in questo momento si dibatte disperatamente in un'idea di malattia e di cura che veramente ha la necessità di cambiare. E in questi lunghi anni di ricerca io ho eh, sperimentato determinate cose ho provato su me stesso e sugli altri determinate realtà che riguardano la cura e riguardano la malattia, il concetto di bene e male, che oggi mi sembra sia necessario cominciare a esplicitare per tutti quanti. Io già lo faccio nei miei seminari quando incontro le persone in tutta Italia, eh, in carne e ossa, ma forse è necessario un salto più largo. No? in un teatro virtuale che è questo di internet. Che cosa sta succedendo? Mm? Eh, intanto cominciamo a mettere dei pilastri nuovi, cominciamo a capire che è necessario affermare un nuovo concetto di malattia, è un nuovo concetto di cura. La rivoluzione che possiamo portare eh, a questo livello di umanità è proprio quello di fare questo salto. Questo salto si basa su alcuni principi importantissimi e voglio condividerli con voi. Cominciamo a vederli uno per uno. Il primo principio è il principio di questa parola così abusata e maltrattata che è il principio olistico, da Olos, no? questo intero. Olos significa intero. Allora, perché eh, questo principio olistico è così importante? Se noi andiamo a osservare la realtà e andiamo a osservare anche nella sua manifestazione materica come si comporta la realtà, noteremo che si parte da pezzettini che si associano costruiscono entità più grandi in relazioni interdipendenti strettissime, per cui l'atomo diviene la molecola, la molecola diviene una sostanza più grande, le sostanze si aggregano tra di loro, nel corpo umano si formano gli organi, gli organi gli apparati, gli apparati il corpo tutto, pensate solo alla meraviglia del nostro cervello con 80, 90, 100 milioni, 100 miliardi di neuroni che però a noi danno la sensazione di un'unità perché ognuno di noi si sente alla fine uno. Come succede questo fenomeno? Che cos'è questo fenomeno? Questo fenomeno per cui pezzettini semplici si aggregano a creare degli organismi, letteralmente, che hanno un'identità che va al di là della loro somma questo fenomeno io per questo fenomeno uso la parola tedesca gestalt che è eh, appunto l'intero che è superiore alla somma delle sue parti quando dei singoli elementi riescono a cooperare a collaborare eh, tra di loro insieme a un livello altissimo entrano in una relazione così stretta che si crea un aggregato che va al di là della somma delle parti. E questa cosa succede dappertutto. So, noi siamo immersi in gestalt, siamo il prodotto di una gestalt. Il nostro io, il nostro considerarci una unità, perché ognuno di noi si sente un'identità, in realtà è a fronte di un aggregato, un aggregato, se vogliamo prendere solo il cervello, 100 miliardi di neuroni, ma anche tutto il resto del corpo ha il nostro stampo dentro, un aggregato immenso, che funziona perfettamente in armonia. Questo è il frutto del lavoro che eh, esiste all'interno della nostra realtà, nella natura, che procede per aggregati gestaltici, che in qualche maniera recuperano un'autonomia, un una forza che non è paragonabile alla somma delle sue parti. E questa interrelazione è così stretta che e ascoltate bene, questo è il primo principio, noi non possiamo mai, mai prendere una parte di queste gestalt e da quella desumere qualche cosa se la estraiamo dalla sua gestalt. E questo, purtroppo, è quello che tutta la medicina materialistica analitica e legata quindi a questo principio maschile preponderante schiacciante che vuole tagliare sezionare e analizzare comprendere la natura in questo sezionamento ebbene la comprensione effettiva della natura in questo sezionamento non ci può essere non c'è un organismo che possa essere studiato se sottratto alla sua gestalt. Noi non possiamo studiare i microbi e i batteri come lo stesso Pasteur disse in una sua lettera verso la fine della sua vita, che capì che la cultura, cioè dove il, il batterio eh, viveva, era fondamentale, il terreno era fondamentale per capire il comportamento di questi microorganismi. Ma la stessa cosa vale per tutto noi viviamo invece in un uh, atteggiamento terapeutico che tende a sezionare a isolare e a studiare le cose separate dalle loro gestalt questo non è possibile non arriveremo mai a dei risultati veramente comprensivi riusciremo a vedere delle cose perché il sezionamento la capacità di analizzare è fondamentale nel processo di ricerca ma la comprensione totale, olistica, effettiva del funzionamento della vita, non la possiamo comprendere staccando elementi da queste gestalt fuori. Quindi, qualsiasi presupposto medico ha bisogno, ad oggi, di un rinnovato intento olistico. Bisogna comprendere che non si può... Non si può cadere nell'iperspecializzazione, che è quella che caratterizza adesso gli approcci materialistici, perché ci vuole sempre lo sguardo alla Gestalt. Da dove viene quella cosa? Da cosa è stata sottratta? Qual è il suo terreno? Qual è il suo ambiente? Solo comprendendo e allargando sempre di più il cerchio, noi possiamo comprendere davvero che cosa sta succedendo? Se no rimarremo semplicemente incantati a guardare un dettaglio di qualcosa di cui non comprendiamo realmente il funzionamento. Ma questo è semplice, io vi invito a pensare, provate a pensare, prendete qualsiasi immagine su internet e allargatela in un qualsiasi eh, diciamo, programma per ritocco fotografico, allargatela, allargatela, allargatela, A un certo punto si vedono i pixel colorati, ma voi non capite più. Qual è l'immagine? A cosa appartiene? Ecco, questa metafora concreta vi fa capire che è necessario allargare lo sguardo alla Gestalt se noi non capiremo mai da quale, da quale caratteristica reale quel pixel è condizionato, che cosa ci sta intorno. E perché funziona così? Per capire il funzionamento di qualche cosa bisogna allargare lo sguardo e vedere l'ambiente, i cerchi larghi entro il quale è incluso gestalticamente in interrelazione. Il fisico Emilio del Giudice è purtroppo scomparso nel 2014 un personaggio straordinario che ha fatto delle ricerche mostruose in collaborazione con Montagné e Giuseppe Vitiello un altro fisico nostrano ha chiaramente detto e ci sono dei video che, che potete cercare che io ho e posso anche eh, condividere poi in un altro momento ha chiaramente detto che è impossibile la, la, la stessa struttura dell'acqua cambia in funzione del dove viene studiata cioè dell'ambiente in cui viene studiata quindi eh, Capite bene che le, le cose, purtroppo, io non posso studiare un cadavere morto pensando di ottenere delle informazioni definitive e esaurienti sul, eh, sulla, sulla persona vivente. Non lo posso fare, non è possibile. Il cadavere morto è già ha perso la sua natura gestaltica, si sta decomponendo, le sue gestalt si stanno frammentando e quindi non è in grado di darci tutte le informazioni che riguardano la vita. Ci può dare certe informazioni, per esempio la disposizione degli organi, ma certo, è ovvio, quella rimane invariata, ma noi non potremo capire realmente il funzionamento della vita nel suo svolgersi da un cadavere. E questo è un esempio per intendere che ogni volta che noi sottraiamo qualsiasi elemento, eh, che sia un virus, un batterio, un qual qualunque cosa voi potete immaginare, una cellula, un atomo, dalla sua gestalt, quella, quella entità cambia perché ha perso la sua natura gestaltica. E quindi possiamo analizzarla per alcuni parametri, ma non riusciremo mai a capire effettivamente il fenomeno nel suo complesso. Quindi per capire i fenomeni, compresi i fenomeni patologici, nel loro complesso, noi dobbiamo allargare lo sguardo. Bisogna ritornare ad avere uno sguardo complessivo, olistico. E questa è la cosa più importante. La seconda cosa, quindi il primo principio è bisogna allargare lo sguardo. Non si può assolutamente comprendere un fenomeno sezionandolo e studiandone solo le parti separate dal tutto. Questo è primo principio. Primo principio. Secondo principio. Queste Gestalt, quando si aggregano, si aggregano per far funzionare qualcosa. Perché evidentemente c'è un salto di qualità, c'è un, un nuovo equilibrio e questo equilibrio è molto saldo, al punto da creare delle, delle strutture superiori. No? Quindi abbiamo detto che de degli elementi che collaborano tra di loro diventano così saldi da creare quasi un'entità superiore come noi, che ci sentiamo identitari, ma siamo un aggregato di miliardi di cellule. Cerchiamo di comprendere questo principio semplice, che credo possa toccare chiunque di voi, senza, senza entrare nei dettagli. Siamo miliardi di cellule, eppure vi sentite uno. Allora, questo fenomeno grandioso, quando è in equilibrio, non va toccato. Non va toccato non, secondo principio non si tocca una gestalt in equilibrio. Non si tocca. Bisogna avere un timore sacro, reverenziale, un rispetto mostruoso per le nostre gestalt, per esempio, degli esseri umani che hanno dietro milioni di lavoro, per cui si, milioni di anni di lavoro per cui si sono aggregati organi, apparati, il corpo, il cervello. Questa roba non l'abbiamo fatta noi. Si è creata secondo dei principi straordinari, che qui non è il caso di andare a indagare, ma noi dobbiamo non toccarla. Per cui tutta questa adesso corsa a insertarsi sostanze varie, per motivi vari, non si tocca una gestalt sana. Una gestalt sana una gestalt sana è sana, è sana, non è mai giustificabile alterarla perché se sta in equilibrio quello è il suo equilibrio se deve alterare il suo equilibrio si altererà per conto suo in maniera naturale e certo non fa bene stimolarla insertarla con cose che assolutamente sono esterne quindi secondo principio una Gestalt non si tocca. Adesso ve lo traduco in maniera molto volgare. Squadra che vince e non si tocca. Avete mai sentito? Squadra che vince e non si tocca. Ah, nel calcio sì. Ah, nel calcio sì. Ah, nel calcio siamo tutti d'accordo. Squadra che vince e non si tocca. E corpo che vince? Corpo che sta bene? Lo vado invece ad alterare? Vado ad alterare un corpo che sta bene? Deve essere chiaro. Chi è sano? È sano, non è portatore di un cavolo, è sano, è chiaro? E alterare questo principio di base del, del ragionamento, per cui una persona sana è una persona sana, denota un atteggiamento paranoico che è chiaro, che è caratteristico dei nostri tempi, e che è quello che siamo chiamati a superare. Non si tocca una gestalt sana, non si tocca una gestalt sana è chiaro questo? per cui per favore se siete di quelli che hanno una gestalt sana difendetevi non alterate la vostra gestalt non porta mai bene questo lo sanno veramente tutti, anche i meccanici che creano le macchine o le moto. Quando esce fuori, per una serie di anche casualità, un modello perfetto, che ha un motore perfetto, gli ingegneri non vogliono toccarlo, non vogliono toccarlo, lo tengono identico per anni. Questo i meccanici lo sanno benissimo, perché? Perché hanno trovato una Gestalt. Noi siamo delle Gestalt viventi e non dobbiamo essere toccati quando siamo sani. Ok? Quindi, primo principio, allargare lo sguardo. Niente può essere studiato separato dal suo ambiente, dal suo cerchio più largo, dalla sua gestalt, dalle sue gestalt. Ok? Primo principio. Secondo principio, non si tocca una gestalt sana. Una gestalt che funziona, una gestalt in equilibrio, non si tocca. Ok? Poi, allora, sorge la domanda, va bene Antonio, però, eh, se questa Gestalt invece non è in equilibrio, quindi se io ho delle manifestazioni patologiche, se io non mi sento bene, se c'è qualcosa che non funziona, perfetto. Allora a quel punto noi ovviamente siamo autorizzati a un intervento, ma questo intervento deve tenere conto di quanto relativa e parziale è la nostra conoscenza sul fenomeno della vita, proprio proprio per questo, perché sono milioni di anni di sviluppo di questi aggregati gestaltici che noi non dobbiamo andare ad alterare. Se riteniamo opportuno farlo perché c'è già un'alterazione in atto, dobbiamo farlo con tanto rispetto, con tanto timore, con un timore reverenziale verso questo capolavoro, che è il nostro corpo, che è un capolavoro minimamente di milioni di anni, minimamente intendo di milioni di anni e qui non sto nemmeno toccando il discorso dello spirito che allargherebbe questo discorso in maniera enorme, sto solo sem semplicemente facendovi notare delle cose che riguardano la vita e proprio con questo intento di fronte a all'uomo che decide di intervenire su una gestalt che è entrata in squilibrio, dobbiamo osservare qualche cosa che riguarda il mondo tutto intorno a noi. Questa alternanza di equilibrio e squilibrio è il modo in cui tutto il mondo cresce. Tutte le entità viventi e anche quelle non viventi in maniera diversa evolvono e crescono attraverso degli stati di squilibrio. Allora questo secondo voi che cosa ci fa? ci fa capire? Ci fa capire che gli stati di squilibrio, ovvero sia nel nostro caso la malattia, sono necessari e sono lo strumento della crescita. Tutto il mondo ci racconta questo in continuazione, in continuazione tutta la vita ci racconta il continuo passaggio attraverso stati di squilibrio per raggiungere nuovi equilibri, quindi gli stati di squilibrio non sono male, quindi la malattia non è male, anche se vi fa soffrire, non è male, serve per acquisire uno stato di equilibrio nuovo e superiore questo dobbiamo capirlo perché dobbiamo uscire da questa dicotomia perché se continuiamo a fare anche l'omeopatia pensando di abbattere il male che viene da qualche parte nascosta nel profondo oppure anche altri approcci continui new age e contro lo scuro contro lo scuro la luce contro lo scuro la luce e l'oscurità sono il motore di tutta l'esistenza. Non possono esistere l'una senza l'altra. Vi ricordate il Tao? Quel meraviglioso simbolo rotondo con una goccia nera che si, si intreccia con una goccia bianca e dentro la goccia nera c'è un pallino bianco che sta emergendo e dentro la goccia bianca c'è un pallino nero che sta emergendo. Quella forse è la sintesi, il Tao, è la sintesi grafica, iconica, più bella, più grande che l'umanità di questa era abbia creato perché è straordinaria, vi fa capire che luce e buio sono in continua alternanza e sono il motore dell'esistenza e che per di più all'interno della luce c'è un chicco di buio che sta nascendo e all'interno del buio c'è un chicco di luce che sta nascendo. Lo squilibrio, ovvero sia la malattia, sono necessarie sono necessarie affinché noi acquisiamo un nuovo equilibrio più alto, più grande, migliore, di crescita. Per cui lo scopo della nostra esistenza, cerchiamo di ficcarcelo nella testa, non è il bene. <ride> Questo no, potrà scandalizzarvi o sorprendervi, ma è semplicemente l'esperire la vita stessa la vita non si basa sul bene lo scopo dell'esistenza non è il bene il bene è il nuovo equilibrio raggiunto che il male deve distruggere per raggiungerne un altro lo comprendete questo aspirare al bene eterno è assurdo perché tutta la nostra realtà si basa invece sul ruotare di queste forze continue queste forze devono spingersi l'una un'altra attenzione io non sto dicendo che è, è, è normale che noi siamo attratti dal bene quando siamo centrati in un certo modo e respinti dal male quello è il principio del motore è come l'energia elettrica positivo e negativo non puoi toglierne uno non hai l'energia e così non puoi togliere il male non puoi avere il movimento ma come un motore ma vi immaginate se noi sopra una macchina con un motore che, che si muove in questo caso per esempio i pistoni alti e bassi ma poi fanno girare qualcosa ecco noi stiamo a guardare il motore mentre andiamo in macchina cioè noi iniziamo a guardare il motore e quando il pistone è su sono felice, quando il pistone è giù sono triste quando il pistone è su sono felice quando il pistone è... e sono sbatto dopo due secondi sbatto due secondi, dopo due secondi io rimango in folle lì dove sto senza avanzare ma io non guardo il motore io uso il motore per fare il mio viaggio io uso il motore per fare il mio viaggio per andare avanti, per andare a scoprire posti, luoghi, cose, <ride> per crescere. Questo è quello che ci racconta la vita tutta. E noi non possiamo alterare la natura stessa dell'esistere, perché noi ne siamo parte. Per cui smettiamo di trattare la malattia come qualcosa da rifuggire fino in fondo. È ovvio è naturale che io cerchi di stare bene ma devo comprendere che il male è venuto lì per decostruire in me cose vecchie che vanno rinnovate e la malattia è uno perché poi questo, questo processo può accadere su tanti livelli no accade su tanti livelli e questo adesso ne parleremo ma la cosa più importante è che la malattia che noi consideriamo sul livello materiale un male assoluto, male non è. Basta osservare la realtà. Tutto procede per equilibrio e squilibrio, tutto procede per opposti alto e basso, tutto procede per giorno e notte, tutto procede per bene e male. Non li possiamo evitare, non si può evitare il male. Bisogna guardare oltre e farsi aiutare da questa ruota che gira ad andare verso la costruzione, l'esplorazione, la crescita, il nostro fine è crescere, non è stare bene, è impossibile stare bene eternamente, sparatevi se pensate questo, uccidetevi perché questa è l'unica possibilità, se invece volete affrontare la vita con lo spirito della vita stessa bisogna aspirare alla crescita. Il bene e il male sono parte di questo gioco e sono il motore che ci spinge e respinge e attraverso questa spinta e, e, e respinta noi andiamo avanti, noi ci muoviamo. Ma io non guardo il motore, guardo l'orizzonte, il mio obiettivo, dove voglio arrivare, la mia crescita, la mia strada. Comprendete questo? Quindi, primo principio olistico non si può tutto ragiona per gestalt tutto è fatto di insiemi intercooperanti che io chiamo gestalt e che non possono essere spezzate se io ne prendo un pezzo e lo analizzo al di fuori della sua gestalt non ne capirò la reale finale natura potrò vederne degli aspetti ma non ne capirò la reale finale natura quindi bisogna ritornare a avere questo sguardo olistico allargato Secondo principio, una gestalt che funziona, una gestalt sana non si tocca, non si altera, una gestalt sana, e una gestalt sana è una gestalt sana, punto. Definizione di sano è sano, non è sano che forse poi però è sano, non si può alterare nemmeno filosoficamente questo principio, chi è sano è sano, punto. Ok? E questo è il secondo principio. Terzo punto fondamentale, l'abbiamo detto, non c'è il bene da perseguire, c'è da perseguire la crescita. E il male, in questo caso la manifestazione del male come malattia, è semplicemente lo strumento per rompere strutture vecchie in modo da dare spazio alla creazione di strutture nuove. Quindi eh, eh, squilibri che si creano per rompere le strutture e crearne di nuove. Attenzione, obiezione fondamentale, se va bene allora è la morte, anche la morte, e qui entra lo spirito. In questa concezione, ovviamente, un punto di forza, che, senza il quale è difficile sostenere questa roba, e io lo sapete che sostengo questo, è il recupero dello sguardo spirituale. Ovvero, sia la perfetta convinzione che non finisce tutto con la fine di questo corpo materiale. Perché anche la morte è l'estremo squilibrio. Se un organismo muore, si trasforma in altro, si trasforma in altro e questo trasformarsi in altro è crescita. Questo è fondamentale perché se no, ovviamente, tutto il discorso crolla di fronte al fenomeno finale della morte. Perché dice, va bene, ma se la malattia è crescita e poi dopo, se quello muore, che crescita ha fatto? No, no, se quello muore nonostante noi abbiamo fatto di tutto nella nostra umanità per aiutarlo a trovare un equilibrio nuovo nella vita, quell'equilibrio è da trovare oltre la morte, in un regno, in regni, molteplici regni, che ci sono e stanno al di là della morte, dove la morte è un parto, è una nascita, è un, è un diaframma, tra questa esistenza corporale e un'altra esistenza e questo è importante che impariamo a riconoscerlo quarto ed ultimo principio mi pare che il quarto perché non è che ci scrivo i libri e ci faccio i sistemi ma è quello della <ride> coincidenza e stessa sostanza della materia e dello spirito visto che abbiamo parlato adesso dello spirito è importante capire questo principio fondamentale. Materia e spirito sono la stessa cosa, come anche Yin e Yang abbiamo già detto, no, il bianco e il nero, gli opposti, sono altri due opposti, ma che fanno parte della stessa natura. Quello che cambia è, potremmo dire, una sorta di grossolanità, per cui la materia è più grossolana e lo spirito è più eh, rarefatto. Ma sono la stessa cosa, quindi altra cosa fondamentale, quando io mi approccio a una situazione di squilibrio all'interno di una struttura come potrebbe essere il nostro corpo, quindi una malattia, una manifestazione patologica eccetera, io mi devo sempre ricordare che la realtà è complessa. E non posso, eh, per esempio, come, come, come ho visto spesso fare, eleggere <ride> uno strumento, ah, io sono, sono, eh, con, eh, intervengo solo, assolutamente, con la medicina iurvedica, eccetera. La realtà è complessa. La materia e lo spirito fanno parte della stessa roba, stanno solo a due lati opposti e piano piano uno si trasforma nell'altro e l'altro si trasforma nell'uno, quindi una, una enorme porzione di materia può giustificare delle, delle, degli atteggiamenti eh, spirituali eh, che devono essere molto più forti perché non sono separate le due cose. Quindi io ho bisogno, questo è il quarto principio, di un atteggiamento complesso. Devo ricominciare a considerare le cose nella loro complessità. Non è facile, allora io ti... Eh, noi siamo solo, ti, siamo solo spirito, ti guarisco con le energie. Non è così. In una sorta di clinica del futuro le cose dovranno cooperare. Bisognerà cooperare valutando nella complessità ogni volta che ci si presenta un caso. In una clinica del futuro, io non posso immaginare che mi arriva una persona con un tumore in stadio avanzatissimo e io semplicemente perché sono uno che crede nello spirito, eccetera, vado lì con le manine e gli impongo le mani nel tentativo di far recedere questa cosa. Potrebbe funzionare, ma io devo essere veramente un mostro dello spirito. Se no, potrebbe essere più ragionevole, ragionando nella complessità valutare l'insieme di un approccio materialistico quindi per esempio dire ma ah, forse potremmo anche asportare un po' di cellule impazzite dopodiché dobbiamo capire perché sono impazzite che cosa stanno dicendo perché si comportano in questo modo e vedete che le due cose vanno insieme quindi io ho un approccio che integra integra la materia e lo spirito non vogliamo sia chiaro non dobbiamo e non vogliamo cancellare tutti i meravigliosi progressi che la nostra eh, capacità raziocinante il nostro intelletto ha raggiunto attraverso la tecnologia ma quello che deve cambiare è l'uso la modestia alla tecnologia non si deve aggregare anche l'arroganza, di pensare di poter risolvere tutto con la tecnologia. Questo è falso altrettanto quanto io possa pensare di risolvere tutto con le mie manine. Possiamo sicuramente in vari casi intervenire con queste due forme separate, ma l'approccio migliore è sempre quello che considera la complessità del fatto che la materia e lo spirito si trasformano l'una nell'altra e che quindi io devo valutare ogni situazione nella sua complessità e decidere che tipo di approccio avere. E questo dovrebbe essere il nostro obiettivo e questa è l'esperienza che io ho fatto realmente di cura di me stesso, di altri eccetera eccetera esperienze che io ho vissuto e questo è lo sguardo sul nostro futuro non radicalizziamoci in posizioni stupidamente alternative o eh, ossessivamente alternative interroghiamoci sempre è difficile, è faticoso è doloroso molto spesso interrogarsi se quello che io sto facendo è giusto se è sbagliato se ho guardato bene la complessità se ci sono altri modi di intervenire ma rimaniamo con questo sguardo aperto ricordandoci che la realtà è complessa e sminuire questa complessità non, non ci aiuterà sicuramente a risolvere alcunché né a crescere che è il vero nostro fine. E così alla fine di questo piccolo mio dono eh, che ho voluto farvi vi riassumo quali sono i punti che ho toccato e il primo è l'olismo il fatto che noi siamo aggregati di aggregati di aggregati di aggregati gestaltici e tutto questo ha un significato molto grosso la parte singola non può essere compresa fino in fondo se non dentro la sua gestalt e quindi non può essere staccata dalla sua gestalt e pensare che io capisco come funziona fino in fondo. Questo non è possibile. La nostra la vita, la natura, la nostra realtà, il nostro piano di realtà ci insegna tutt'altro. Dobbiamo avere lo sguardo olistico largo sul tutto. Secondo punto, una Gestalt che funziona davvero bene, una Gestalt che funziona in equilibrio, non si tocca, non si altera un equilibrio. Vogliamo dirlo a terra-terra? Squadra che vince non si tocca. Squadra che vince non si tocca. Questo è l'altro principio fondamentale, perché sono equilibri che sono in atto da milioni di anni e vanno ben oltre noi per cui noi dobbiamo avere veramente un approccio umile nei confronti di questa meraviglia in particolare che è il nostro corpo mm? approccio umile terzo principio anche qualora il nostro appunto le nostre gestalt si alterino e vanno in squilibrio mi devo ricordare che il fine del mio esistere non è lo stare bene. Non è il bene, non è lo stare bene. È naturale che io ne sia attratto, è naturale che io ci vada verso, ma non è il fine. Il bene e il male si devono alternare e il male è fondamentale perché decostruisce ciò che è vecchio per lasciare lo spazio alle costruzioni nuove. Quindi squilibrio, malattia in questo caso che è uno degli aspetti dello squilibrio, si decostruiscono le vecchie strutture e io ne creo di nuove. E il nuovo equilibrio, il bene. Poi il male si decostruisce e io avanzo. Non sto lì a guardare bene, male, bene, male, bene, male. Io guardo il mio obiettivo, il mio viaggio. Io mi muovo, cresco, cresco. Questo è ciò che realmente è la dinamica della vita. Quinto principio o quarto, non mi ricordo, va bene, non è importante. Materia e spirito sono la stessa cosa. Sono solo cambiamenti all'interno di una stessa natura, per cui non posso giudicare le cose solo da una parte o dall'altra, ma devo ricordarmi che la realtà è complessa. E valutare ogni situazione con lo sguardo aperto, libero da pregiudizi, che contempla insieme la materia e lo spirito. La meraviglia delle acquisizioni materiali che abbiamo avuto e la incredibile meraviglia di tutta la, po la potenza dello spirito. Quindi, e questo è il fatto fondamentale, legato alla comprensione che anche la morte è il finale squilibrio che ci porta a un nuovo equilibrio oltre la nostra vita. E con questo mi sembra di aver dato un po' di queste mie esperienze, tutte cose che, come vi ho detto, io ho sperimentato e, e condivido perché, perché credo sia giunto il tempo di condividere queste realtà.